Allora, ragazzi, come si fa a installare? Allora, è un procedimento un po' particolare, soprattutto per quanto riguarda le auto. Allora, andiamo su questo sito che si chiama projectcartsmoddingteam.wheebly.com. Vi lascio il sito qua sotto, non vi preoccupate, nella descrizione. Prima cosa da fare è scaricare questo boot file for automobilista. Quindi, cliccate sopra, scaricate. Dopodiché, che avete scaricato, questo è per dopo la 1.4.6.1 del gioco, dopodiché vi scaricate le mod che vi interessano. Io preventivamente ho scaricato la 992, eh, la Porsche 992, questa qui, eh, del 2022, la GT3 AMS2, e voi scaricate quello che volete. Potete provare a scaricare anche quelli che non sono compatibili e provare, però secondo, cioè, non, provare non costa nulla. Quindi avete... Il, la vostra mod che avete scelto o le vostre mod che avete scelto potete scaricarle tutte e il boot file for automobilista dopodiché dovete scaricarvi questa utility che trovate un po' dappertutto io l'ho trovato anche su Rise Department addirittura per Ray Factor 2 si chiama gjsgme mod enabler, enabler enabler per chi utilizza le mod, questa è un'applicazione un, un, un che conoscono tutti. Quindi abbiamo le nostre mod, il nostro uh, JS, JSGME e abbiamo anche il nostro boot file. Ora, giusto, apro e chiudo parentesi, sul sito ci sono presenti anche, se volete, tre circuiti con vari layout basta seguire le istruzioni sono stati convertiti era giusto segnalarvelo. allora a questo punto che cosa bisogna fare bisogna andare sui file che abbiamo scaricato ok quindi estraiamo boot file gsgme d'accordo che in pratica bisogna solo prendere e copiare nella cartella principale di automobilista 2 e come si fa è molto semplice basta andare su steam nella vostra libreria tasto destro su automobilista 2, proprietà file locali. Sfoglia file locali. Così ci ritroviamo nella cartella principale, io ce l'avevo già aperta, secondo me. Automobilista 2. E come vedete, io ho GSGM GJSGM che è già installato, e, e, e ovviamente c'è una cartella mod. Infatti la cartella standard per l'abilitazione delle mod è questa qui mods.mods in maiuscolo quindi se non ce l'avete createvela ragazzi così le attivazioni le farà lì allora come si fa prima di tutto bisogna che le auto siano attivate tramite gsg eccole qua allora come si fa bisogna mettere le auto dentro questo mod quindi ragazzi cosa faccio? vado sulla sulla mia cartella download vado dentro mod ovviamente e mi scarico dentro la cartella vi faccio vedere questa e mi lascio questo file di testo aperto cioè non lo copio quindi prendo questo qua faccio taglia ad esempio e la incollo qua ok lui fa tutto il suo bananam ccco eh, infatti è qua. A questo punto vado sul mio mod enable e come vedete posso già dire vai, attivalo. Ok? Quindi io prendo e me lo attivo. Mi dice sei sicuro? Yes! Quindi questo è attivato. A questo punto non dice mai è finito. No! A questo punto bisogna aprire il file di testo. Questo qui. Quindi ci fate doppio, doppio clic e vi ritrovate questa roba qua, compatibilità, bla bla bla bla bla bla Quindi adesso viene una parte delicata. Abbiamo installato la mod, quindi l'abbiamo attivata. Adesso servono due passaggi, fate bene attenzione. Quindi abbiamo aperto il file di testo. A questo punto torniamo sulla sottocartella mods e andiamo sulla sottocartella boot file, vehicle. Physics quindi bisogna cercare Physics, eccolo qua. Quindi, Drive Line. Che potete aprire tranquillamente con l'editor di testo. Andate in fondo, in fondo, in fondo, in fondo e vi ritrovate prima dell'end. Vi trovate questi cancelletti, d'accordo? Quindi, occhio a questa roba qua. Torniamo sul file del Porsche. Vedete e vedete. Che dite? Andate in Physics e prendete tutto questo qua record group bla bla bla bla bla record lo copiate andate su driveline vedete dove c'è 3000 gli mettiamo un bel invio doppio invio copiamo e salviamo questa è la prima quindi questo qui era per quanto riguarda la fisica adesso sempre sotto Mods, boot file, veicolo, come vi dice qua. Andate a cercare vehicle LST. Eccola qua. E qui... Quindi questo lo chiudiamo. E qui, vehicle LST. Bisogna copiare questi due, vedete? Vehicle Porsche, GT, eccetera. È tutto caos, ragazzi, però alla fine è facilissimo. Basta andare anche qui all'ultimo e inserire queste due righe e salvare. Fatto ciò, chiudo. Quindi a questo punto cosa devo fare? E vado a vedere se la macchina funziona. Me Ma la trovo sta Porsche e poi bisogna anche andare a trovarla dove... Quindi la Porsche 992 GT3. Ora, speriamo che ho fatto tutto bene, così vuol dire che funziona, la proviamo... Ciao, poi sono fatti i vostri. <ride> Quindi andiamo a vedere se funziona. Quindi ragazzi, andiamo a cercarla. Eccola qua la 992. Eccola qua. Ammazza, è bella! però. Eh? Liveli select. Guarda quante live è! Mamma mia. Dai, proviamone una e vediamo. Questa mod. <ride> è un po' complicato ve l'ho detto perché effettivamente ci sono parecchi passaggi però quando si è capito come funziona poi è abbastanza semplice quindi andiamo a provarla vediamo fatta eh. bene senti che sound Eh, il sound, ragazzi, è... è bello, eh. Mamma mia. Le scarate un po' meno, quello... Non è che mi è piaciuto tanto, però... Va bene, ragazzi, se questo video vi è piaciuto, questo video tutorial per le installazioni delle mod su Automobilista 2 vi è piaciuto, non esitate a lasciare un pollice in su, lasciate un commento, iscrivetevi al canale, tanto è gratuito. Noi ci vediamo prestissimo, da Fabris. è tutto. Ciao!